Dunque sono Natale Ernesto, sono nato a Cesare, però sono sempre vissuto a Firenze. Sono nato il 4 gennaio di 1937 e stavo nella zona di Comerciano. Dopo negli anni nel 1960 mi sposai con Martelli Carla e tornai in via Giovannianza a un seminterrato al numero 58. Cosa è successo quella mattina? La mattina ero a letto, se no alle centri il macellaio, che io avevo un'attività sempre, mi piace mangiare accanto al numero 58, venne il macellaio a chiamarmi perché aveva bisogno della macchina, perché lui non poteva partire doveva andare al mercato a prendere la carne. Così era quell'epoca. Quello che facevano i macellai e mi chiese se li potevo imprestare la macchina, cosa che io feci, però mi disse: Nesto alzati perché le mie, io ho due macchine, non parto a nessuno di due. Io mi alzai immediatamente. Sì, era vero, era molto forte, però non ne messo conto, nonostante fosse a un seminterrato, quello che stava succedendo. Quando mi alzai, usci fuori dal portone, vidi. L'acqua lavampiva i, i marciapiedi. Mi venne in mente di scoprire: avevo fatto da in casa di prendere i mattoni chiusi le, per... le... le finestre. Misi i mattoni per tenere la pressione per mantenere la pressione dell'acqua. Cosa è successo fino a un certo punto, però un po' andava avanti. Poi, forse, verso il negozio mentre. Eh mentre andavo verso il negozio il figlio del macellaio mi fa annesso dove è Maurizio Maurizio mio figlio era che il semiterato dove stavo io e quando in casa anzi Paolo fa un piacere che all'altro vi sta diventando un po' da fare militare e fa un piacere vanno a prenderlo perché io vado in negozio infatti per fortuna Paolo il si andò a prendere me lo portò al primo piano in casa del mio, mio socio e dei miei socii. Eh. Andai in negozio, si cominciò a vedere quello che si poteva salvare. Tra l'altro, quella notte lì, in servizio alla fratellanza militare, c'era un, un commesso che arrivava al negozio. Noi avevamo cerni alimentari e tabacchi con gastronomia. Il ragazzo, scusate se fugge il nome, Martinelli, e si preoccupò di levare le sigarette. E portò via tutte le sigarette e le portò in casa. Io mi preoccupai di portare via più roba, sia possibile, ma tutta quella roba che poteva essere a portata di mano. Quell'epoca si facevano delle forniture per tempo perché si avvicinava alle feste. Quindi si portò via, che si poteva portare via, anche gli attenti, l'affettatrice, per esempio, fu una delle prime cose si portò via. Poi a un certo punto l'acqua, mentre ero ammantato un'altra roba, che già l'avevo portato la vita, arrivò con e io mi sollevò e a quel punto scappai dal negozio e mi preoccupai di andare verso casa. Cosa? Io accompagnato dalla mia moglie, dalla mia cognata Grazia, e si arrivò in casa. Aveva letto, questi mattoni avevano letto la pressione un po' dell'acqua, quindi fece a tempo, nel frattempo, anzi un attimo prima, e mia moglie aveva già buttato dentro il lettino di, dove dormiva Maurizio di Valcianova e si fece questo lettino intero e si riuscì a portarlo su, io tentai di smontare oramai la camera, ci riuscì in parte perché poi a un certo punto e... venne una botta e quella botta fa oh, fatale perché se era io la mia cognata la presi per un braccio e si, ah, si arrivò in cima alle scale dal sud, eh, al primo piano. Facendo questa manovra, eh, giustamente, ci salvavamo tutti e due, per l'amor di cielo, però l'acqua, eh, nonostante tutto, continuava a salire, quindi si rimase isolato dai miei soceri, dove c'era mio figlio, e io, con mia moglie, e la mia cognata, lì. Passò, si vede passare di tutto. Macchine, cammas, io vedevo tra l'altro la mia macchina che avevo dato a, al macellaio, non ci fosse più, invece lui me l'aveva portata al sacco proprio perché andò a rifredire a prendere l'arme. E questo mi sa che sono dopo, però quando si cominciò a ritornare fuori. Quando avrei... Quindi, dopo che è successo? È successo che noi siamo rimasti lì, chiusi in casa, senza nessun contatto con nessuno, a passaparole tramite le finestre, sapeva dove stavano i miei suoi e come stava Maurizio, che avevo salvato molta piancheria, detto, la portai, si portò il piano a quella superiore perché stava arrivando l'acqua anche al primo piano, se non che il, piano, il primo piano che aveva rialzato da, da seminterrato, eh. quindi dopo alla fine insomma, entrò 50-60 cm anche nelle alte delle altre, quindi stai sempre più su. Finché arrivò la notte, ci accomodavano così su un letto improvvisato. E tutti gli inquilini erano lì in attesa. Poi, durante la notte, ovviamente non è che si dormisse, ma si faceva finta di dormire perché era tanto, tanto l'altra stava a riesce, se non che alle 5 e mezzo. Mi sentì chiamare per nome ed era mio zio Giuliano Biancavani, altro militare della Fratellanza Militare che a quell'epoca non era, che entrò dopo in Fratellanza Militare, che mi venne a portare a un moto un po' di caffè caldo. L'acqua rifluì, riuscimmo a uscire fuori, primo pensiero che cos'era il negozio perché la casa ormai non c'era rimasta più niente. C'era solo da rifare. Quindi ci preoccupavamo del negozio, tutti, tutta la mia famiglia, tutti i miei familiari, compreso mio padre, che poi 19 venne a mancare nello stesso anno. Se non che si riuscì a liberare le cantine del negozio, che era familiare, si riuscì a liberare il negozio, come questo prima lavando probabilmente tutto, per cominciare a asciugare per i Ripartire Di partire soprattutto in quel tempo io mi occupai della mia attività ecco, della fratellanza militare, col cuore della Fratellanza Militare, perché io entrai nel 1963 perché ebbi bisogno per sempre del conseguire di un'ambulanza. E da quel giorno, io, dopo pochi giorni, entrai e, e cominciai a frequentare. Il mio cuore era, ancora... era molto la cioè, nostra sanitaria, però, fu un periodo che lì avevo dei problemi più grossi, molto più grossi, perché senza casa, anche se dopo mi andai in casa con i miei soci, e senza lavoro, diventò... un... diventava un problema. Però oggi rinfocchiammo le maniche e si riuscì uscite fuori, tanto che il 9 dicembre noi riapremo il negozio. Nel frattempo io, con i miei soci e mia moglie, ci preoccupavamo di aprire una specie di negozio nella sala da d'accaso, in casa dei miei soci. Dei miei soci. E chi si mise, mio socio e mia socia, a lavorare, e noi intanto andavamo avanti finché in nove, come dicevo prima, si riuscì a aprire il negozio in Condizioni normali. Ecco, dopo tutto questo, io mi dedicai alla fraternità sanitaria anche perché mi sentivo un attimo responsabile, mi sentivo un po', a parte il piacere di fare volontariato, che è la cosa secondo me più bella del mondo, e mi interessava la fratellanza Militare, nel frattempo seppi che per salvare se le misero tutte dentro alla chiesa di Santa Maria Novella, allora eravamo tutti autisti stipendiati, non come ora abbiamo anche volontari, e quindi questa è la prima parte. Poi ovviamente quando io riuscì a rimettere in moto l'appartamento passo nel secondo piano perché ci vuole un anno, a posto, mi dediai molto alla Fratellanza Militare nel mio tempo libero e, e lì si cominciò a pensare a neostruirmi la Fratellanza Militare, perché anche la Fratellanza Militare, nonostante l'avessero salvato l'ambulanza, nonostante tutto era un percorso, tanto che ci fu regalata un'ambulanza dalla pubblica assistenza di Milano, che era verde e a quell'epoca i nostri dipendenti erano dipendenti non solo autisti, ma erano anche gente che sapeva riparare, verniciare e fare tante cose intorno alle macchine. Fece lo bianca come erano le altre ambulanze della Fratellanza Militare e lì ricominciamo a ricostruire, cioè collaborare, a collaborare, la, la, la, a ricostruire quello che che era rimasta nella Fratellanza dell'Italia. Finalmente si faceva le notti, si dormiva al piano superiore perché sotto dove si dormiva prima non si poteva starci per l'immunità, l'acqua e c'era. Scrivete sì, la esperienza, avevano ambulatori che erano allagati sempre in Piazza Santa Maria Novella. L'esperienza dell'alluvione Pensandoci oggi è stata un'esperienza tremenda, però credo forse rientri nel carattere, non mio solo, ma di tutti, chi ha subito, dei fiorentini direi, che l'importante era ricostruire. E credo che questo caso Firenze abbia dimostrato, nonostante sia venuto tanti volontari anche da noi e questa è stata una cosa importante ecco perché a me piace fare volontari mi è sempre piaciuto fare i volontari tanto e anche alla governanza militare ho fatto i miei passi fino ad arrivare anche a essere presidente quindi cosa devo dire oggi forse parlando oggi di questa cosa con quello che ci sta colpendo sembrerebbe quasi che, che si sia superato delle cose che nel mondo oggi forse sarebbero superate con quello che sta succedendo nonostante tutto io questa è la mia testimonianza ci sarebbero tante, tante cose però dico quelle più immediate mi viene in mente quella di dover fare subito un allenamento per il negozio, cosa che riuscimmo a fare in 15 giorni: naturalmente con fornitori. Una cosa è avevamo in a quell'epoca che i fornitori ci fornivano di tutto, senza pensare minimamente a riscotere, cosa però naturalmente si pagava a 60 giorni. Ma a 60 giorni andava pagato perché nessuno si portava la roba gratis e quindi siamo riusciti insieme ai miei soci a ricostruire tutto quello che era stato distrutto.